Ciao a tutti amanti della piscina, con l'arrivo della primavera molti di noi non vedono l'ora di nuotare in piscina, ma l'acqua fredda può spaventare anche il più coraggioso dei tuffatori. Fortunatamente ci sono molti modi per riscaldare la piscina e godersi il nuoto anche in primavera, quando le temperature sono ancora basse. In questo video, infatti, vi daremo tre consigli per riscaldare la vostra piscina in modo efficiente e sicuro. Ma prima, come sempre, PULL QUIZ! La domanda di oggi è Quale tra questi non è uno strumento per riscaldare la piscina? Scambiatore di calore, collettore solare o lo skimmer? Diteci la vostra risposta qui sotto nei commenti. Riscaldare la piscina è prima di tutto una questione di comfort. L'acqua fredda è decisamente poco invitante. Riscaldarla vi permetterà di godere della vostra oasi in giardino in modo confortevole e sfruttarla per più tempo durante l'anno. Quindi, qual è il modo migliore per riscaldare la piscina? Le soluzioni sono varie e la scelta ideale dipende da numerosi fattori. Primi tra tutti, tipologia e dimensioni della vostra piscina, frequenza d'uso della vasca e in quale periodo la si vuole utilizzare. Quindi ora vi illustreremo tre metodi principali e restate fino alla fine del video per scoprire il nostro consiglio bonus per mantenere la temperatura dell'acqua costante. Il primo metodo sono le pompe di calore. Il principale vantaggio della pompa di calore è l'alta efficienza, soprattutto le pompe di calore inverter che possono richiedere un certo investimento iniziale, che però effettivamente diventerà un risparmio a lungo periodo. Nelle giuste condizioni, infatti ci sono temperature sotto le quali alcuni modelli non riescono a lavorare bene, le pompe di calore riscaldano l'acqua della vostra piscina per permettere di fare un bagno rilassante anche quando le temperature sono ancora basse. Grazie all'utilizzo combinato di energia elettrica e aria calda, una pompa di calore restituisce una quantità di kilowatt maggiore rispetto a quella consumata. I pro delle pompe di calore è che sono molto efficienti, i bassi consumi, la lunga durata che sono molto silenziose, ideali per riscaldare piscine anche di grandi dimensioni, allungano la stagione di balneabilità e sono facili da usare. I contro invece è che l'investimento iniziale è più alto di altri sistemi, la loro efficacia dipende dalla temperatura circostante e che occorre un po' di tempo per raggiungere la temperatura ideale dell'acqua. Attenzione! Se volete altri consigli non solo su come riscaldare l'acqua, ma anche su tutto ciò che riguarda la gestione della piscina, scaricate la nostra guida gratuita La Mia Piscina un manuale completo con tutti i trucchi e segreti per svolgere al meglio la pulizia e manutenzione della vostra piscina fuori terra o interrata. Link in descrizione e nelle schede. Il secondo metodo è lo scambiatore di calore. È la soluzione ideale per chi non usa spesso la piscina domestica. Questo perché impiega circa un giorno per riscaldare l'acqua in vasca. Questo ovviamente cambia in base alle dimensioni. Questi apparecchi vanno collegati al sistema di riscaldamento domestico, il che li rende un sistema di riscaldamento piuttosto economico da installare. Il punto dolente è che qui è l'alto consumo energetico. Se usato frequentemente potreste riscontrare aumenti in bolletta. In più questo sistema è il meno ecologico. Il vantaggio è che potrete riscaldare l'acqua anche con temperature esterne più basse e in giornate poco assolate. Per questo spesso il riscaldatore è usato insieme alla pompa di calore. Il primo viene usato nella fase di portata a regime. La seconda invece si occupa del mantenimento della temperatura dell'acqua. Il pro è che l'installazione è economica e veloce nel riscaldare l'acqua. Il contro è che consuma molta energia, è meno ecologico di altre soluzioni e lavora meglio in combinazione con altri sistemi. E infine abbiamo il riscaldamento piscina a energia solare. Riscaldare la piscina con il calore solare è un metodo efficiente dal punto di vista energetico e a basso impatto sull'ambiente. Il punto forte di questo sistema sta nel fatto che opera senza costi di gestione, senza pesare quindi sulla bolletta, come invece possono fare i sistemi analizzati in precedenza. Collettori, pannelli riscaldatori e tappetini solari sono adatti ad un uso domestico frequente e, sfruttando la pompa già esistente del sistema, di filtrazione e il calore solare riscaldano l'acqua in modo continuo. La loro funzione è quella di riscaldarsi e trasferire il calore solare all'acqua che passa al loro interno. Naturalmente il punto a sfavore di questi sistemi è l'alta dipendenza dal meteo. Per funzionare in modo efficiente hanno bisogno di una lunga esposizione ai raggi solari. I pro sono costi di gestione trascurabili e sistema a basso impatto ambientale. I contro possono essere utilizzati solamente in estate e sono adatti a piscine di dimensioni medie e piccole consiglio bonus. Ma prima non dimenticate di lasciarci un bel like e iscrivervi al canale cliccando sulla campanella per non perdere i nostri prossimi video. Una volta investito un po' del vostro patrimonio per rendere l'acqua della vostra piscina gradevole immaginiamo anche che vorreste mantenere la temperatura costante Per farlo è buona prassi associare al sistema di riscaldamento dell'acqua anche una copertura isotermica Questa diminuirà molto la dispersione del calore e anche l'evaporazione dell'acqua A questo punto forse ora vi starete chiedendo Qual è la temperatura perfetta per la mia piscina? La risposta la trovate in questo video in cui vi spieghiamo in base alle vostre necessità a quale temperatura è bene tenere la piscina per avere la migliore esperienza di relax possibile. Detto ciò, grazie di cuore della visione e ci vediamo al prossimo video. Buon relax a tutti da BS Village!